Annunci tu, annuncio io, annuncia tu. Vai, vado io. Ok, l'ultimo speech che ci racconta di un cambiamento fondamentale, no? Perché saper gestire le proprie finanze, insomma, il tema money è importante sempre, ma è importante soprattutto quando si, come ha fatto Roberto, quando si lascia il sicuro per, per il vedremo come va. Mm? Eh, quindi non fare un salto nel vuoto, ma farlo con criterio è ancora più importante. E quindi chiamiamo sul palco virtuale Roberto Sorrentino. Ciao, ciao a tutti. Roberto. Ciao Roberto, bene a Roberto. Grazie. E facciamo la parola. Grazie mille. Grazie ancora per questo spazio per avermi invitato a parlare. Um, sì, parliamo di soldi, parliamone, uh, ma anche parliamo di dormire, perché no? Poi vedrete. Allora andiamo velocemente così non vi prendo per la fame. Io sono Roberto, queste sono le mie bimbe, faccio teatro, corro, l'attività fisica è stata una parte fondamentale del uh, diciamo del nuovo della nuova fase eh, diciamo professionale e lavorativa in cui mi sono ritrovato mi sono uh, inventato reinventato ho fatto rinascere il, il designer che era in me eh, era un bancario sbagliato questa cosa l'abbiamo risolta eh, eliminata e inaspettatamente anche io ho una partita eva si sì, lo devo confessare Uh, questo ero io nel 2005, i dubbi erano tanti, l'insoddisfazione anche, eh, era il, diciamo, il mio punto di partenza, avevo sicuramente una buona retribuzione, tante spese, ma il lavoro era decisamente insoddisfacente e non c'era nessuna crescita e soprattutto non mi divertivo, uh, credo che la mia storia possa risuonare a tanti, soprattutto agli uh, late boomer, no? Late bloomer. Uh, Così già nel 2005 mi era chiaro che qualcosa non andava, eppure sono arrivato solo eh, nel 2018-19 a, a, diciamo, ad avere delle azioni pratiche e nel 2022 ho diciamo, portato a termine il, il mio cambiamento. E, quindi... Uh, cercavo un nuovo percorso professionale ma sostenibile uh, e queste 100 lire che assumeremo come uh, diciamo linea guida del, di quello che guadagnavo ai tempi doveva essere uh, qualcosa che continuava a, a, ad arrivare nelle mie tasche, e altrimenti il cambiamento non era attuabile per, perché molte spese erano, erano presenti. Um, quindi nel 2019 comincio un part time. Um, probabilmente ho avuto ai tempi un atteggiamento naif, ehm, il part-time è molto piccolo, mi lascio un libro un giorno a settimana, si eh, accelero velocemente il nastro, e, eh, si apre in realtà qualche porta, quindi arrivo alla fine a parlare con delle agenzie di design e si arriva per l'appunto a parlare di soldi. Quindi come detto eh, sopra chiedo le famose 100 lire e la risposta che, che ho ricevuto da questa agenzia di design è stata non funziona. Questo è quello che guadagnano i partner. Eh, tu non sei a quel livello, non sarai mai, ovviamente, eh, da subito un partner in agenzia. Quindi diciamo che ritorni alla casella di partenza. Eh, quello lì per me è stato un bagno di realtà estremamente importante. Da lì ho capito che eh, c'era qualcosa di, di sbagliato nel mio approccio, ma eh, diciamo non demordo, continuo a provare. Eh, mi confronto con una persona che stimo e gli dico. Sai, vorrei cambiare lavoro. E la sua risposta è stata, non ce la farei mai, alla tua età è impossibile. Avevo solo tre anni meno di ora e come vedete ho già qualche capello bianco. Tenete però presente che a volte chi ci vuole bene può avere no, eh, non avere una visione, come dire, eh, corretta della realtà, comunque ci possono essere anche i suoi bias nel, nel giudizio che esprimono. Ma torniamo a noi. Nel 2020 eh, io ho questo mostro qui che si chiama IVA e di cognome fa partita e, ed, ed è un genere di, eh, diciamo di eh, approccio al, al cambio lavorativo che io non prendo considerazione come strada. Quindi continuo a insistere a cercare un lavoro eh, come dipendente che sostituisca quello attuale, esattamente una, una uh, sostituzione uno a uno uh, pari eh, alla fine entra in effetti una piccola collaborazione, così piccola che penso di poterla gestire come una collaborazione saltuaria, quindi senza aprire partite IVA. Uh, mi viene pagato la giornata, devo definire quanto. Eh, mi consulto con la mia rete, LinkedIn ancora una volta eh, continua a essere eh, di supporto e arrivo a definire una cifra. Lasciatemi dire che se c'è qualcosa che è estremamente importante su cui investire e definire il, il vostro rete giornaliero. Io ho la possibilità di vedere un po' di rete giornalieri, soprattutto sugli UX Research ultimamente, e vedo delle cifre veramente troppo basse. Eh, ma torniamo alla mia storia. C'è da cominciare il primo progetto, Bene, siamo nel 2020, però ricordate cosa succede nel 2020? Succede quello che ci ricordiamo tutti, pandemia globale, il mondo si ferma, la collaborazione ovviamente sono le prime che finiscono in freezer in quella fase lì, e anche la mia finisce nel freezer, e quindi sempre attento alle mie finanze e a, per l'appunto a fare i passi in maniera uh, diciamo graduale, non avventata, faccio un passo indietro, riduco il part time, eh, perché in quel momento semplicemente nessuno sapeva che cosa stesse succedendo e cosa, come ne saremmo venuti fuori. Vi confesso che in quel momento avrei, uh, pensavo anche che dopo ritornare indietro il mio progetto diciamo di, uh, di cambiamento lavorativo non si sarebbe attuato in ogni caso, poi alla fine la collaborazione parte, eh, quell'anno nelle varie prove che faccio tra part time e, e piccoli guadagni che entrano, ma che comunque non coprono eh, il, il nuovo eh, il, diciamo il, il mancato, i mancati introiti del, del lavoro come dipendente, comunque alla fine guadagno un 15% in meno. Tuttavia la collaborazione parte per davvero. è vero faccio una marea di errori eh, imparo sul campo, però devo essere sincero questo è quello che ci raccontiamo sempre a posteriori la realtà è che, quel che, che vivevo in quel momento era ben diversa. Mi, mi sentivo, la, sentivo la conferma dell'impostore che uh, così mi, mi sussurrava alle mie spalle e mh, quindi diciamo, non ero esattamente tutto rose e fiori. In ogni caso, non voglio deviare dal tema soldi. Uh, il tema de dell'impostore l'ho trattato l'altra volta nel, nel, freelance presenza, nel Freelance in presenza e nel Freelance camp in presenza e lo trovate sul mio profilo LinkedIn. L'unica questione eh, che ehm, non, questa però non è l'unica questione che, che mi trovo ad affrontare in quel momento specifico. Se stessimo giocando a Monopoli, a un certo punto pesco la carta sbagliata dal mazzo degli imprevisti. La carta è: avete perso una causa, pagate 100 lire. E non è una metafora. Perdo letteralmente una causa legale. Eh, questa causa legale, la sentenza stabilisce che devo pagare 100 lire, ossia l'importo che io guadagno in tutto un anno. E in realtà, lasciatemi dire che non è esattamente, uh, non sono stato esattamente preciso. Si tratta di una truffa, una vera e propria truffa, che un a cui un tribunale crede e si trasforma in sentenza che io devo pagare. Con questo ulteriore uh, elemento in più. Eh, diciamo ho, ho, ho un ulteriore ehm, ostacolo no? nel, nel mio percorso di, di cambiamento professionale e anche poi di miglioramento di vita personale lasciamo stare cosa, cosa significa questa cosa in termini emotivi mi leva il sonno di notte eh, ve lo garantisco e eh, da un punto di vista strettamente economico ne devo tenere in conto ma a questo punto chiaramente 100 lire non mi bastano più devo guadagnare di più quindi siamo nel momento più buio in assoluto della mia piccola storia, uh, le cose improvvisamente migliorano. Qualcuno vede nel mio profilo, uh, grazie anche a quello che scrivo su LinkedIn, quello che io non vedo. Ancora una volta si presenta un'opportunità, quindi tramite LinkedIn è un progetto di Digital Health finanziato dall'Unione Europea. Io sono con quella faccia lì, credetemi, non ci credo. Cioè, mh, mi è sembrata una roba veramente arrivata dal cielo. La situazione cambia dal punto di vista economico in maniera importante, non guadagno più 100 ma 150 a questo punto, dormo sereno tutte le notti. A questo punto capisco e il livello di ottimismo, l'impostore, viene sconfitto proprio su tutta la linea, cioè così sbaragliato. Uh, capisco che bisogna solo avere pazienza, la palla di neve verrà giù e quando arriva a valle sarà di dimensioni importanti. È Esattamente quello che succede perché nel 2021 a settembre a questo punto mi arriva una seconda collaborazione, negli ultimi tre mesi del 2021 rischio di impazzire, porto avanti tre lavori, quello che devo lasciare è questi due nuovi, ma alla fine ce la faccio. 31 dicembre presento le dimissioni sul fantastico portale del, del eh, Ministero del Lavoro, chissà quante storie passano da quel, da, da quel portale lì, sarebbe da indagare. Il 30 gennaio sono libero, mi sono licenziato, fine. Bene. In conclusione... Quello che avevo sempre temuto, il mio mostro, è in realtà diventata uno strumento fondamentale per, uh, per raccogliere esperienze uh, che non sarebbero mai state disponibili come, come dipendente. Il part time mi ha permesso di modulare i miei impegni e man mano mollare il lavoro che non mi piaceva, modulando con attenzione uh, i passi da fare. Uh, dovevo sempre tenere un occhio all'equilibrio delle, delle mie finanze e avete visto quanto è stato importante poi essere in grado di guadagnare di più e l'occasione eh, che mi ha permesso di guadagnare più è arrivata esattamente nel momento in cui mi serviva la coincidenza è stata fantastica a questo punto potrei anche chiudere ma one more thing se parliamo di soldi dobbiamo parlare anche di sonno secondo me perché a volte ehm, il sonno ce lo levano e i soldi ci levano al sonno eh, non ho problemi a mostrarmi vulnerabile. La mia tecnica, eh, l'ho parlato anche l'altra volta, è questa. Io respiro lentamente contando fino a 10. Tipo il mio respiro per uno è. E durante la notte quando mi, mi sveglio vado avanti così. Quando mi sveglio nel cuore della notte vado avanti così, respiro lentamente. Eh, visto che c'è ancora, credo, un altro minutino, eh, torniamo indietro su un punto definire meglio il vostro rate, assolutamente. Definirlo meglio nel senso che uh, uno degli strumenti che mi è stato di, di grande aiuto è i conti della libera serva, grazie Alessandra, è uno strumento fantastico, se non lo conoscete andate a cercarlo perché è fondamentale. Il mio consiglio però è prendere quella cifra come il minimo sotto cui non andare mai, a quel punto però andate anche oltre, nel senso quanto vale il, va il vostro lavoro a quanto viene rivenduto dall'azienda per cui lavorate se viene rivenduto a 500 e voi vi offrite 200 forse siamo un po bassi eh, è vero quello che diceva prima paola mi sembra nel, nel suo intervento ognuno vale per sé però è anche utile quantomeno capire il, il mercato a quanto gira e se avete esperienza chiedete quanto chiedono gli altri forse anche di più se ne avete meno abbassate un po' la vostra richiesta, per esempio il 30-40%, ma comunque fateci dei ragionamenti seri. E poi basta, si vive felici, si fattura e ci si gode le cose importanti. Questi sono i miei contatti, se mi volete contattare su LinkedIn, piuttosto che scrivere. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie a te Roberto. Eh, so, condivido anche l'ultima cosa che hai detto, che bisogna dormire che ai noi... Purtroppo ci sono i momenti in cui ci svegliamo nel cuore della notte per una cosa o per l'altra. Eh sì, e se li è alle 4 del mattino sveglio. No? Cioè, I momenti bui sì. ci sono, ah, ma poi... <ride> poi è la faccina ora più buia. Sì. Le faccine, Roberto. Grandissimo successo delle faccine. Bellissime. Senti, sono, è tutto merito di powerpoint sai che non ci sono arrivato per caso <ride> ma per questa occasione incredibile poi powerpoint che abbia dei Vabbè, meriti dentro powerpoint, si dentro PowerPoint ci sono le icone eh, una marea di co ma, ma sufficienti comunque per fare le, le, le, le faccine così sono dove, dove scopriamo po che possiamo trarre un pochino di bellezza anche, anche da, da powerpoint, PowerPoint. Da PowerPoint. Eh, allora, con questo direi che <ride> migliore auspicio Bene. grazie Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie Roberto.